Andate a votare e votate no, perché è il modo per essere cittadini sovrani, per restituire la sovranità a tutti i cittadini, altrimenti la sovranità ce l'avranno i mercati e i potentati economici.